in questo video un po' della reincarnazione, ma anche eh, più generalmente dell'anima, di come funziona un po' il discorso e cercare di fare chiarezza per il più possibile eh, sull'argomento. Diciamo fin da subito che ehm, come esempio, come aiuto, prendiamo l'albero della vita cabalistico e lo vedrai qui accanto, accanto a me. Come puoi vedere, anche se non, non lo conosci, anche se non hai mai fatto degli studi al riguardo, non ti preoccupare, perché comunque eh, vedrai che cerchiamo di capirlo brevemente e sarà tutto molto semplice. Diciamo che puoi vedere eh, Malkuth, che è la sfera più in basso, e quello lì è il corpo fisico, quindi tutto quello che eh, crediamo di essere generalmente. Però... Se stiamo un po' attenti, noi qui non siamo soltanto corpo fisico, perché ci sono, ad esempio, dei pensieri. Eh, I pensieri non hanno la stessa densità del corpo fisico, no? E, e poi, se stiamo attenti, ci sono anche delle emozioni. Mm? E c'è anche energia eh, sessuale completamente eh, magneticamente attiva attraverso un corpo fisico. Giusto? Bene, tutta questa composizione è eh, praticamente questo triangolo inferiore dell'albero della vita. Da sotto tifaret, che vedete al centro, è il sole, eh, il centro appunto, da lì in giù è quello che generalmente siamo, le persone sono così. Quindi è un, un, non possiamo dire che siamo solo un corpo fisico, perché altrimenti saremo una specie di immobile, fermo, ehm, senza far niente, senza avere pensieri, senza avere emozioni, nulla di niente. Mentre invece è, è più corretto dire che c'è un conglomerato di sostanza che noi chiamiamo la nostra esperienza materiale, la nostra esperienza fisica. Ora, qual è il punto della reincarnazione, eccetera, eccetera? Cosa accade poi dopo la morte quando uno si reincarna, no? Perché il discorso è che, mh, come dire, credere che tu stesso ti reincarnerai in un altro corpo, è un po' veramente azzardato, è un po' veramente esagerato, è più una favola, una bella novella che altro. Questo perché? Perché bisognerebbe capire che chi sei tu stesso, di chi stiamo parlando. Hm? Eh, quando dici io mi reincarnerò in un corpo, attenzione, chi sei tu? O meglio, qual è la tua percezione di te stesso? Esempio concreto, tu credi di essere questo bellissimo corpo fisico che adesso stai avendo questa vita, no, eccetera? Bene, sicuramente non ti rincarnerai, perché il corpo fisico, lo vediamo tutti, va sottoterra, oppure cremato, oppure altre sorti, ma comunque sia, è chiaro che il corpo fisico non si rincarna. Va bene? Stai molto attento, lo so che questi qui sembrano delle banalità, ma se non si parte da mettere i giusti punti all'inizio, non è assolutamente possibile indagare ulteriormente. Detto questo, quindi, uh, co come funziona la reincarnazione? Che cosa si reincarna? Quindi, se non è uh, questa mia visione dell'io fisico, ovviamente non lo è, perché si vede che muore, no? I pensieri, le emozioni, piano piano tutto svanisce. Ma si deve comprendere che cosa abbiamo adesso incarnato qui, in questa esperienza. Da Tiferet in giù noi siamo incarnati. Generalmente, da Tiferet in su non siamo incarnati. Quindi, diciamo così. Se la parte bassa che abbiamo visto può in qualche modo appartenere al fisico, al corpo, la parte centrale dell'albero della vita appartiene sicuramente all'anima, mentre la parte superiore in alto appartiene allo spirito, corpo, anima, spirito. Generalmente moltissime persone, la maggior parte delle persone, anche se adesso devo dire che le cose stanno cambiando, aveva praticamente incarnato soltanto la parte bassa dell'albero della vita e l'anima non se ne parlava nemmeno. Quali sono questi esempi? Sono le persone che vedono soltanto mangiare, bere, eh, dormire, fare sesso o fare l'amore di qua e di là, divertirsi, eh, trovare qualche hobby per impiegare il tempo, lavorare, lavorare e morire. Se una persona non vede oltre queste quattro mura, eh, vuol dire che questa persona non ha anima. O comunque ce n'è così poca che proprio non, non si vede quasi, capite? Quindi, attenzione, non significa che l'anima non c'è, ma significa che non è incarnata. Mm? Ecco qua. Quindi, però, dall'altro lato... Se ci sono persone che hanno delle aspirazioni un po' differenti, per esempio tutte quelle persone che non uh, si accontentano dei programmi sociali e, e degli stereotipi e, e dell'educazione ricevuta dai genitori, si sì, ringraziano, ma proprio no, non gli basta, non gli basta uh, la prigione in cui sono nati, no? di credenze, di, di, di, di parole, la prigione sociale, la prigione di principi, non gli basta e quindi cercano sempre altro e attenzione perché altro si può cercare, per esempio, anche nell'arte, nella musica, nella pittura, di qua e di là, e, mh, tutti questi, eh, se ci fai caso, tutti queste aspirazioni appunto, tutti questi interessi non sono prettamente materiali, cioè non eh, sono con la punta rivolta verso il basso, mh? ma sono con la punta rivolta verso l'alto, cioè aspirano a qualcosa che è altro, diciamo così, eh, rispetto a quelle quattro mura. Queste non sono più aspirazioni tue, inteso come corpo fisico, ma sono aspirazioni dell'anima. Mm? Sono aspirazioni della tua anima. È chiaro che con un pochino di attenzione e, e di visione si vede che tutto questo parlare di aspirazioni, di sentimenti, ma parliamo di cose più concrete, l'amore, l'amore puro, nel senso l'amore incondizionato, quello lì è l'amore puro non è una filosofia, amore incondizionato, cioè che non, non è un amore che è condizionato dal fatto se quello mi vuol bene o non mi vuol bene, se mi vuoi bene ti amo, se mi mandi a quel paese non ti amo più, quello non è l'amore incondizionato, ma amore incondizionato vuol dire essere in uno stato di amore, punto. Non è che ti metti neanche a ballare o a fare chissà cosa, uh, amo tutti e vai per la strada a dire che ami tutti, no non è nemmeno quello. Amore incondizionato è uno stato dell'essere, quindi è, sei in amore, basta, non è, non è altro, va bene? Bene, l'amore incondizionato, la gioia, veramente la gioia, ma anche quella, gioia uh, incondizionata, che non è che se tu ricevi 20.000 euro e c'è la gioia, allora quella è la gioia di cui sto parlando, no. La gioia incondizionata, la voglia di conoscenza, la voglia di libertà, la voglia di essere sempre migliore ed essere di beneficio per, per il mondo che mi circonda, eccetera, eccetera, la gratitudine spontanea per la vita stessa, mm? oppure ancora un altro esempio, percepire l'esistenza un po' come sacra, guardarti intorno e vedere il sacro in quello che ti circonda. Sto parlando di che cosa? Sto parlando di frequenze, specifiche frequenze che non appartengono più al range di questo triangolo in basso. Bensì sono frequenze animiche. Ed ecco che una persona più ce le ha nella vita di tutti i giorni e più manifesta, coagula, anima. Meno ce ne ha e quindi più vivrà come... Boh, come un come un animale quasi, però animale nel senso buono, eh? però lì rimane e meno coagulerà anima, va bene? Quindi va da sé, che questo è anche un piccolo, una piccola scintilla no? che voglio darti, perché più riesci a coltivare queste frequenze che ti ho detto, è più che anima si incarna in questa tua esperienza. Va bene? Ma vedi tutto questo come un po' anche fumoso, cioè un po' indefinito in qualche modo, no? Perché comunque, um, sì, abbiamo parlato dell'anima, ma insomma in pratica, no? Cosa significa? Lo vedi così fumoso proprio perché anima non è pienamente, assolutamente, um, incarnata in questa tua esperienza terrena. Ok? Ecco perché la vedi ma non fumosa, si dice in un altro linguaggio che non è coagulata. C'hai anima, poca, oppure un pochettino di più, un grano di anima, ma non è coagulato. Ed è quello che uno va a nutrire in una qualsiasi via reale, che sia una via di libertà e di risveglio, è quello che vai a nutrire, la tua anima. Con cosa? Seguendo le aspirazioni della tua anima. Mm? e la vai a nutrire. Poi naturalmente ci sono dei tantissime pratiche, no? Dalle più valide alle meno valide, alle più valide per te e alle magari non valide per me anche, no? Ma eh, sappi che l'anima si nutre, ad esempio, di luce. Ad esempio. Detto questo, quindi, è chiaro che crescendo, nutrendo questo seme che se tu già stai guardando questo video è sicurissimo al 100% che questo seme è già in te, nutrendo questo seme di anima tu vai a farla crescere e vai a manifestare nel suo uh, splendore, nel suo sole, che di fatto Tifferet è il sole, mm? nel suo sole splendente tutta la sua bellezza. E' meraviglia, e potenza. Questa è la manifestazione dell'anima. Quindi, ritornando alla reincarnazione, va da sé che se hai coagulato anima, allora veramente si può dire tu, se vuoi, ti reincarni. Perché da tifare in su, tutto quello che vedete, praticamente rimane. È la parte bassa che viene riciclata, in qualche modo, ok? Quindi se tu sei solo identificata con eh, il corpo fisico, i tuoi pensieri, le tue emozioni, tutto ciò va a svanire. E quindi eh, tu vai a svanire. Anche se l'anima ovviamente si può reincarnare. Tra l'altro non è detto che si rincarni su questo pianeta, ci sono veramente le più incredibili possibilità. Ma ricordati che il viaggio di conoscenza sta nel risvegliare proprio se stessi, cioè nel risvegliare l'anima. Per concludere questo video, visto che abbiamo qua ancora questo meraviglioso albero della vita, volevo parlarti un po' della magia intesa proprio come magia pratica di realizzazione, la magia della liberazione. Perché la magia è una scienza di liberazione dell'uomo, liberazione reale, liberazione percettiva. Uh, vedi per esempio questo, questo pilastro centrale dell'albero della vita? Bene, diciamo che l'intera via magica iniziatica, ecco perché io parlo di magia iniziatica, perché è quella la magia di liberazione dell'uomo. La magia iniziatica parte da Malkuth, che è il, la più bassa sfera che tu puoi vedere, no? Io parlo proprio in termini molto grossolani, in modo che anche chi non ha eh, minima cultura ebraica, eccetera, possa comprendermi, perché io parlo a tutti quanti. Bene, eh, partendo da lì, diciamo che quello lì rappresenterebbe il, il corpo coagulato fisico, ma da questa prospettiva quindi se ne vince che non siamo ancora neanche del tutto pienamente coagulati sul piano fisico. Perché di fatto questo primo gradino della liberazione magica eh, comprende tutti e quattro gli elementi, ad esempio ed il quinto che ne domina tutti. Ecco che quindi si parla di eh, viaggi nei regni elementali, e quindi nel regno del fuoco, dell'aria, della terra, dell'acqua, e quindi eh, andare a scoprire e superare le prove iniziatiche che ognuno di, questo, eh, di questi reami ti, ti propongono e ti eh, sfidano. Ma quando uno li supera, ecco dove avviene la coagulazione del corpo terrestre. Mm? È, è, è come se noi non fossimo ancora neanche in Malkuth all'inizio del percorso comunque sia con, con, nella via magica si raggiunge la pienezza e il dominio completo di Malkuth che ti porta a Yesod e il corpo lunare perché Yesod è la luna e il corpo lunare ovviamente ci sono dei, dei, dei, degli intermedi no? de, de, de, dei passaggi precisi ma il corpo lunare è quello che ti porta finalmente a volare sopra la terra cioè veramente è, la prima, è vero, il primo vero sganciamento dalla Terra e quindi dalla percezione terrestre che abbiamo. Mm? Io sono un corpo fisico in mezzo ad altri corpi fisici. Bene, ehm, questo corpo lunare una volta che viene coagulato, significa che siamo in Yesod, ovviamente ognuna di queste sfere eh, rappresenta un corpo sottile che deve essere coagulato. E la stessa cosa di dire, a volte vedete nelle immagini, i, la terra, nelle immagini antiche, la terra con diversi cieli sopra di essa. E, primo cielo, secondo cielo, terzo cielo, eccetera, eccetera. Questi sono veramente i, gli strati, diciamo così, che deve superare l'anima a questo punto per potersi liberare. Ma liberare dove? Lo guardiamo immediatamente. Con il corpo lunare, quindi, è chiaro che hai ottenuto una libertà prima dalla Terra, ma hai ottenuto insieme una schiavitù ancora più grande, che è quella del magnetismo lunare, e superabile soltanto attraversando le 28 case lunari. Uh, in questo modo ti svincoli anche dalla Luna, entrando a tutti gli effetti nei corpi planetari. Quindi andiamo veramente a vederli tutti e sette, mm, a superarli. E Allora, alcuni possono dire che in qualche modo tutti, tutta questa fascia dell'iniziazione può essere una variazione su tema di un unico corpo, che è quello di Tiferet, che è il Sole. E quindi stiamo parlando della coagulazione del corpo solare, mm, Oppure altri possono dire che il corpo solare, per esempio la luce bianca, poi si differenzia in sette colori principali e quindi ogni colore comunque ha un proprio range e una propria uh, evoluzione personale. Mm? Comunque sia, è chiaro che uh, l'iniziato deve assolutamente attraversare i uh, corpi planetari in questo modo coagulando sempre di più anima, fino a quando non diventa centro in se stesso, splendente e veramente eh, donatore di vita in se stesso, diciamo così, eh, non, ha, non avendo più bisogno di, di, di, di ricevere no? in qualche modo la vita da, da, da, da altro, ma essendo eh, emettitore di vita, mh, è difficile spiegarlo, sono esperienze molto molto superiori ed è un'esperienza altissima, la coagulazione, come dicevo, del corpo solare. Molti maghi ho visto però che si fermano qua e questo però non è assolutamente la liberazione totale del di te stesso, non è assolutamente la fine del percorso iniziatico magico, bensì il sole essendo mm, così meraviglioso, così uh, potente, così veramente tutto quanto, no? È per questo che, verrebbe da dire, uh, è la cosa più uh, meravigliosa, più alta raggiungibile. Mentre invece la vera natura dell'anima, della tua anima, è le stelle, cioè è il corpo stellare. Quello è eh, il congiungimento reale con te stesso, il corpo stellare, detto in altri termini il compimento della grande opera. Diciamo che naturalmente si devono anche attraversare, ad esempio, le fasce zodiacali, perché il sole, poi, si sa, passa nelle case dello zodiaco, fino a quando poi, eh, girando in sagittario, può trovare, se si sa come fare, la via di uscita dallo Zodiaco. Perché è come se il sole fosse, diciamo così, intrappolato in una prigione ancora più grande, che è quella dello Zodiaco. Quindi eh, non ci sono mezzi termini per dirlo, diventare una stella, una stella fissa è veramente il compimento dell'opera. Ecco, questi sono i giusti termini magici riassunti in, <ride> in qualche minuto, quindi è solo veramente una spolverata, eh, però ecco anche un orientamento per capire un attimo eh, qual è il viaggio dell'anima che arriva finalmente a riconoscere se stessa, no? Quando si dice l'anima viene dalle stelle, eccetera, eccetera tutto è veramente collegato, ma ricorda che mh, coagulare il corpo stellare e quindi essere libero di conoscere la tua natura uh, stellare, appunto, è veramente il um, compimento della grande opera, utilizzando un linguaggio magico.